Ma è dieci volte più facile, ora capisco perché la gente quando gioco su console mi massacra, è certo. Se puoi giocare così è ovvio. Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla E benvenuti in un nuovo video Di recente sui miei canali social ho fatto una recensione Per questo PC ragazzi, è un PC portatile Asus, mi sono detto Quale modo migliore per testarlo se non quello Di avviarlo con Fortnite a Un botto di FPS Mentre ci registro sopra, e ragazzi Ha fatto benissimo il suo sporco lavoro E poi tra l'altro questa era anche la prima volta Che io avevo la possibilità seria Di giocare su Fortnite con un PC Prima di andare però solo in game vi ricordo Di lasciare un like per questo video ma soprattutto di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto e soprattutto di attivare la campanellina ma non perdiamo altro tempo perché non sono più nella pelle Ok boys, quindi io mi sto dirigendo effettivamente all'Asile Con il PC ragazzi, da un lato sto utilizzando OBS Studio che sta registrando a 60fps full HD E dall'altro invece abbiamo Fortnite che sta girando con 160fps Quindi veramente niente male Impostazioni grafiche più o meno buone Ho lasciato il campo visivo al massimo, però poi ho abbassato tutto il resto Ho lasciato un po' di ombre e queste cose qui Ma nulla di effettivamente serio ragazzi, davvero Perché non lo trovavo piuttosto inutile Wow, complimenti bro Veramente una mira fantastica Mi ci trovo veramente molto bene Con le impostazioni grafiche tra l'altro ho commesso ragazzi Il PC in realtà potrebbe reggere FPS molto più alti Vi faccio vedere subito Diciamo che io metto per esempio a 200 Cioè ragazzi 200 li mantiene piuttosto bene Cala veramente veramente poco Però sinceramente non mi va di averli così alti Per il semplice fatto che credo che le ventole comincino a fare un botto di rumore Non voglio che ce l'abbiate nel microfono e nelle vostre orecchie quindi cioè ragazzi ma è qualunque cosa più fluida gli edit veramente sento qualunque cosa più fluida ok va bene non ho capito perché via solo la roba e andiamocene. aspettate questo che c'aveva? lo shockwave ok non capisco quale sia la differenza tra lo shockwave oro e quello non oro so solo che anche lui utilizzerà il suo a breve perché ne ha uno eh, infatti dai sali Non puoi chiudere, mi spiace. Ti è andata male. Non avevo la più pallida idea di cosa cavolo steste facendo. E ora l'ho capito, va bene. Questo mi massacra. Sono molto sculato. Un po' ho sentito una botterella molto strana di. Di mira assistita eh? È stata veramente molto aggressiva da parte del gioco Ma va bene Però ho di non averla vista Mi stanno letteralmente ragazzi massacrando Non so quante persone Io ho 90 di vita e ho finito i materiali Ho sopravvissuto solo per la quantità folle di shockwave che sto trovando Dai Godo Eh però mi sa che devo andarmene con questo Ok vabbè vado a steamstax. Tra l'altro là sopra si sono fatti le box Ok E veramente non poco Se ne stanno dando in maniera piuttosto seria Uh, Meno male che mi ha lanciato via Ah ragazzi, fightare qui sarà veramente una spina nel fianco Bella grossa Mi sono levato l'assalto Tra l'altro ho fatto questa follia ma va bene Spero che si fighteranno tra di loro oh, Mamma mia ragazzi, non avere l'assalto qui Era una tra le cose peggiori che potesse mai succedermi con i miei materiali poi Dai morto di safe Come cavolo fa? GG Codo Muto Clappiamola ragazzi Vinta non so neanche io come Questa cosa è scandalosa Ma va bene allora, voglio, fatta la partita con la vittoria, volevo vedere invece se con un approccio più aggressivo Potevamo fare qualche fight ancora più dinamico di quelli precedenti, quindi Mamma mia, mi sa che tra poco dovrò uscirmene io perché arriverà qualcun altro a menarmi, palese Ok, ne sono uscito bene Bella, fantastico, ok, era solo un tizio che voleva pushare a caso Pensavo fosse forte, invece ok, non lo era. Cioè, capito ragazzi, questo meccanical bono, che dovrebbe essere epico, l'ho trovato nelle partite precedenti, nella partita prima assieme a voi, e ora è un continuo, cioè uno a game, per forza lo trovi. E questo, secondo me, rovina troppo gli equilibri di gioco. Così come il mio ping, che all'improvviso sale a 73 e poi scendiamo a 40. Anche quello rovina. Sta il tizio dietro la casa. Ok, non più dietro. Però sapete perché lo buscerò? Perché è un tizio che ha palesemente paura. E infatti... Bravo Ok Mi è piaciuto comunque la sua combo uh, Qui stanno faiando Calmi È permesso? Posso aggiungermi? O hai un problema? Ok Bella Questo tipo che aveva Pozza grande Me la video dopo nel caso Sta Cavolo ho visto più pezze grandi Che farci 31 Si è boxato così questo tizio Serio? Ma veramente? Ok no. Stanno sparando Eh? Cavolo Sì sì Oh quello era uno scar Scusa bro Me lo piglio un attimo Non ti offendere Ti posso, grazie Vabbè mortissimo Mai così felice di aver avuto flopper Tutte queste cure qui vicino Cavolo Bello godo. Ok grazie di avermi lanciato Bella bro ti è andata malissimo cioè, Sta cercando di colpirmi col meccanical bow Sei serio? Cioè veramente? Ok grazie per gli scudi Dai 36 Non ci ho fatto niente ci stanno sparando Non ho idea di dove andare per avere un attimo di tranquillità e Per settarmi senza che qualcuno mi voglia sparare è folle come cosa, raga. Cavolo, ve l'ho detto che con questi Shockwave era un casino. Perché ora tutti quanti ce li hanno e non c'è un fight senza qualcuno che voli. È un casino, ragazzi, è un casino. Così, ormai si fanno kill a caso di gente che è distrutta e se ne esce dalle sue box con quei cavolo di bow. Farmi. Ok. Oh, Fred, ho fatto malissimo. Mi spiace. Bella. Distrutto completamente. Ho tentato di prendermi delle pozze piccole, però. Ma, sinceramente, no, non fa niente. Tengo il flopper. Che poi se devo curare la vita sto messo male Come faccio sempre Ma mi trovo che muoio di safe o cose simili Comunque Godo Sto andando a mettere in una pseudo trappola eh, Perché così in basso A questo punto del game siamo tre Mamma mia Non è una bella situazione. lo so Ora però ragazzi a tutti i costi devo iniziare a risalire Cioè proprio per forza questo con i shockwave sarà un combattimento lungo Lungo e complicato, lo so Lo so benissimo Lo sta per riutilizzare, io però ho quattro piattaforme da usare nel caso Ok 26 Uh, che bello andare così fluidi! Ha veramente intenzione di scendere? No, non può avere intenzione veramente di scendere Ok sa che se prendo il muro lui è morto E infatti è andata GG ragazzi quanto è bello giocare in maniera così fluida Ma è dieci volte più facile Ora capisco perché la gente quando gioco su console mi massacra E certo Se può giocare così è ovvio Ragazzi, quindi l'avete visto, è evidente che giocando da PC rispetto ad una console, giocare a Fortnite sia molto più semplice proprio per una questione di fluidità di base che c'è nel gioco. Quindi ora capisco come faceva tutta quella gente che incontravo in lobby a giocare così velocemente, editare così velocemente rispetto a quello che facevo io. Con un PC potente, ragazzi, si può fare. E wow, veramente wow. Questo ragazzi per oggi era tutto, mi raccomando lasciate un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, altrimenti vi perderete i prossimi video. E noi ci becchiamo alla prossima.